Hello everyone! Oggi sono qui con il primo reaction video con mia mamma Che ancora non è arrivata, arriverà tra un paio d'ore Ma io voglio registrare questa cosa prima Questo innanzitutto è il primo reaction video di mia mamma E io non penso che lei sappia che cos'è Però ha accettato, quindi vediamo come se la caverà poi la seconda cosa è che alla fine del video ci sarà un piccolo regalino per lei una piccola sorpresa tra poco è la festa della mamma fatemi parlare brevemente dello sponsor del video di oggi Anna Luisa sul loro sito c'è una bellissima offerta per la festa della mamma prendi un prodotto e il secondo prodotto lo paghi il 40% di meno un buonissimo regalo per te e tua mamma, e io ne ho approfittato oggi mi sono presa questa collanina che mi piace molto perché secondo me è molto versatile, riesce ad essere se la metti con una felpa o con un outfit sportivo riesce a essere molto street, però se la metti magari su un abito nero riesce anche ad essere elegante e particolare poi ho preso queste bobby Pants come si chiamano in italiano? tipo mollettine? non lo so non lo so ragazzi e infatti io non sono bravissima a metterle però quando l'ho vista ho detto ma come sono carine perché sono simili però sono diverse tra loro e si vede che sono fatte bene e quindi ho pensato senti se mai le compro se mai ce le ho carine mai le metterò le prendo magari riesco a imparare anche a mettermele secondo me anche così sono carine fanno molto non lo so high school girl o middle school girl non lo so comunque vi ricordo che Anna Luisa è un bel Super attento all'ambiente A emissioni zero Sempre attenta agli sprechi Infatti anche il loro packaging è sempre molto attento appunto all'ambiente Però sempre carino Cioè insomma, e per mia mamma che lei ancora non lo sa perché io le darò questo pensierino alla fine del video che lei sarà molto imbarazzata, ho preso una collanina, molto fine, semplice semplice, questa collanina in oro con questa barra con i brillantini che secondo me illumina il volto senza però dare troppo nell'occhio e io penso che a mia mamma piacerà, poi ormai lo sapete, lei ama gli earcuffs, gli orecchini quelli per le persone che non hanno i buchi di Anna Luisa penso di avergliene già regalati tipo tre quindi ho detto, senti, questa volta le prendo qualcosa di diverso, una bella collanina comunque sta per arrivare, ci vediamo dopo è arrivata Eccomi presente. E già mi sta dicendo: Non mi far parlare tanto, Sonia. Ma ma è un reaction video. Se non parli, che fai? Reagisci con le espressioni facciali? Eh, anche queste sono reazioni. E cioè, poi mi dai? Ma questa sedia è bassa perché lei è più alta di me. Solo che le ho dato la, la sedia, quella che non è la mia dei buffi. sedia. <ride> ma non è che sembro bassa. No, è alta. Non l'ho detto. Lo so che ne hai pensato. È più alta di me. Io sono decentemente alta, diversamente so. bassa. Eh, no, tu sei tipo 1,70. Due? Ah, da abbastanza. Allora, per il video di oggi ho scelto questo video che si intitola 5 mistakes I've made living in Italy. Don't buy these things: 5 errori che ho fatto vivendo in Italia. Mentre vivevo in Italia, non comprare queste cose. Io non l'ho guardato tutto, l'ho guardato così velocemente perché altrimenti se me lo guardo poi mi rovino la reazione, no? Lui... Ma loro come fanno a capire? Lo monto, lo metterò <ride> Vabbè. In giù. Qui giù. Tanto lo taglierà sto pet. Forse. <ride> Il suo canale YouTube si chiama David's Dose of Italy, so la dose di Davide d'Italia. Perché lui è americano e vive in Italia. Se adesso penso che viva a Roma. Ma da quanto tempo? Da un bel po' di anni prima però non viveva a Roma, viveva nel Sud Italia. Allora. Ho detto e parlavo poco, quindi. Five mistakes that I have made living here in Italy. And some of these mistakes might surprise you. Cominciamo. The first one is buying a television set. Now, here at our house we do have a television set, yes ma i could actually do without it i don't really need it before that however when i was single i had two television sets both at two separate times the first one broke and then a couple years later i bought another one looking back though i think i ho only bought benissimo. one to watch video games to practice my, Italian, my listening comprehension and so yeah <laughs> it did help really but today no i ho need one i say this because everything i need is on the internet Devi comprare un televisore Vuoi che te lo traduco io prima? <ride> sì Lui dice La prima cosa che mi sento di sconsigliare è di comprare un televisore Dice Secondo me alla fine è del tutto inutile Perché Lo <ride> dice lui Lo dice lui Non sei d'accordo? Assolutamente no È vero che con il computer posso vedere Tu... Ma una televisione è una televisione, una bella televisione a letto. Tu stai sdraiata perché così e guardi il televisore. Giri col tuo telecomando, lo scettro in mano. Perché no? Però posso dire che qui si vede un po' un gap generazionale. Che so vecchia. <ride> no. Perché? Ma io la vedo poco. Quella eh. che vedo mi piace a letto. Ma io mi vedo così a letto. Tu Mammozzone! Però certo, certo. di Allora, il televisore effettivamente quello lì mi servirebbe perché anche io voglio stare a letto e vedere la televisione. Eh. Ma non mi serve necessariamente come si chiama l'attacco? Per vedere Rai 1, Rai 2. Ah, sì, va bene, non, non è l'antenna. Ma comunque anche Rai 1, Rai 2 e Rai 3 <ride> sono i miei canali preferiti. Ok. Che ti guardi? E guardo. Lui dice che all'inizio l'ha comprato perché pensava di imparare meglio la lingua così, no? Beh, quella non credo perché quello è abbastanza veramente di colleghi questo non ha senso però penso che sia una cosa più personale secondo eh, te però... è necessario? Eh sì, è la compagnia a casa, anche che poi una magari neanche lo ascolta. Spesso stai sola, lo accendi. Io metto YouTube quando sto in cucina mi porto il computer e metto YouTube, mi sento le mie storie di true crime. Ok, ci sta. Vediamo la seconda cosa. Next are le multe, the fines. Now, one in particular that I want to talk about happened a couple years ago. I decided to do the uh, rent a car by the minute program. And so when I was finished, I parked the car in an area where I couldn't park. Let me explain. I parked the car in what is called a spartitrafico, and in English, it's an area that has lines and basically it's used to divide the street into lanes. Now I parked the car there because I saw other cars parking there, but at the end of the day, I ended up getting a ticket. and Else probably did too. Kind of probably else. So in case, it, right. Ok, parliamo della sua prima multa. Questo è interessante perché mamma è un in diciamo come un vigile che tutti conoscono. Eh infatti adesso termine, non è più il fiduciario. La polizia locale. Sì. solo il nome è cambiato. Va bene. Lui dice che devi stare attento alle multe perché dice io avevo preso una Cartucò e quando avevo finito l'avevo parcheggiata nello spartitraffico Però dice c'erano... Lo spartitraffico <ride> equivale a un muro. <ride> che vuol dire? <ride> Assolutamente no che vuole lo spartitraffico era veritata la multa? Sì. Sì, però lui dice che era pieno di macchine ha detto tutte le altre macchine lo facevano e quindi l'ho fatto anch'io eppure tutte le altre macchine poi <ride> sono arrivata è arrivata la pattuglia. <ride> e, e infatti ha detto quanti. probabilmente tutte quante si sono prese il problema non è parcheggiare la che non devi è che non ci sono parcheggi a roma che è un'altra cosa un altro problema grande io penso che qui lui volesse dare un consiglio chi viene in italia tipo se tu prendi una macchina non è che perché visto che gli italiani lo fanno, allora va bene farlo, perché probabilmente tu prendi la multa, ma anche, anche tutti gli no, italiani certo. prendono la multa, quindi state attenti certo. e c'ha ragione. So I parked my car in the center of the, uh, the neighborhood, in the main piazza, and non around piazza. You no. <laughs> and when in the blue lines, this means that you have to pay. Now if you do park within the blue lines and you're only going to be a few minutes, then what's important to do is to put on the uh, emergency arrows, because this tells the traffic warden, I'll be right back. Allora, in America non funziona sempre così che le strisce gialle, le strisce blu, le strisce bianche, quindi si vede che lui non lo sapeva sì. E poi ha dato un consiglio, ha detto Se volete parcheggiare sulle strisce blu ma dovete stare solamente per poco tempo, assicuratevi di mettere le quattro frecce <ride> Non so se questa cosa è vera Cioè le quattro frecce con lui che esce? Sì È comunque una macchina in sosta sì, non credo che sia proprio... Aspetta, aspetta, vediamo cosa stava cioè, però finendo. magari c'è un senso, aspetta, infatti. Finiamo. Finiamo un attimo. Quando mi parco nelle blue lines, mi sempre, anche se è per 10-15 minuti. Ma una volta che non pay, poi i don't pay, then the ticket checks come arrivano e mi hanno dato un ticket, infatti. Urf! Let's just say that Murphy's Law struck once again. Fortunately, there is a way around this. Now, if you do decide to park in these blue lines, but you don't want to pay the ticket because you think, oh, it'll just be a few minutes, nobody will come. If the traffic wardens do come, then I believe they have at least 10, 15 minutes before they give you the fines. This is what I've understood. Non ha più parlato delle frecce ma ha detto Se lasci la macchina per 10-15 minuti Gli ausiliari del traffico devono aspettare 15 minuti per poterti fare la multa Questo purtroppo non capita e ti è capitato anche a te No ragazzi, è, eh, capitato è capitato è capitato anche a te, capita un sacco di persone Addirittura adesso per fortuna c'è l'app Perché può capitare che parcheggi La macchinetta è distante Torni, poi devi fare ricorso Comunque è una lunga storia quindi... A me così è capitato Io ho parcheggiato, sono andata a pagare Che era dall'altra parte della strada Quindi con le spalle Il io davo la macchina Magari non è vicino ah. No non ci avrò messo più di 8 minuti, non lo so, sono tornata, ma perché non l'avevo visto? Perché io sono andata a pagare, poi sono tornata, ho messo il bigliettino e me ne sono andata perché non avevo visto la multa Quando sono tornata ho trovato la multa che era fat stata fatta tipo 3 minuti prima del mio paglietto E che paura fa se fai ricorso, non è detto che lo vinci. Attenzione a questo Purtro consiglio vero, perché... Purtroppo è stato sfortunato next one happened while I was leaving Salerno to go and live in England so this was about 2014 at the time I was living in a small apartment in Salerno and I had a contract with an internet company so because I was going to live in England naturally I had to cancel the contract so after much searching I managed to find the right form I filled it out and I sent it into the internet company thinking everything was resolved no So after a year of study, I decided to go back to Italy and teach. While I was on the plane landing, I get a phone call. And I thought, okay, after a year, who could be possibly calling me? Uh who is this person? I don't know. I go to passport control, I get my bags, and while all this is happening, this number just keeps calling and calling. I thought, who the hell is this? So finally I answer the phone. And this lady says, Carmosino. Like, si sí, sono io. Then she told me that she was from a collection agency and then she had to close this contract with me that I hadn't closed a year prior. Imagine my surprise. So at this point I was rather confused, to put it lightly. So I called the internet company and I asked them if they show records of me still having an active contract or if I had closed it out. And they said, no, we still show it active. I said, how is that possible? I sent the foreman. Let's we'll see why. I hope I didn't see the document that I sent. I haven't seen this one. We found out that on the form I had not included a photocopy of some identification. Looking back on this, this was probably naive on my part. I probably should have consulted with an Italian friend. Ha detto che non aveva inviato la fotocopia del documento, cioè lui non aveva inviato il documento, aveva Schifo. inviato solamente Ma io non ho, io non avrei saputo, per esempio. Per, prendere altri modo per prenderti i soldi? Sì. Anzi, ringraziamolo, così sappiamo tutti quanti che dove dovessimo disdire un contratto ci serve assolutamente anche la fotocopia del documento. Qui c'è scritto Rent, quindi si sta per sfogare. Anche io mi sfogarei. In my defense, however, on that form it did not say that they wanted a photopia of the document. And when I talk to Italian friends, they say, Well, it just goes without saying, we know that actually. Whenever we do any bureaucratic or something of the like they want to see a copyright notification it is logical yes of course not everyone's going to agree I with me no. but i think that's a bit presumptive and if you're a foreigner coming here it might not be that obvious actually. io per esempio non l'avrei saputo io non so non mi mai capitato comunque lo dovevano scrivere anche perché lui ha fatto le sue ricerche vabbè scorretto Comunque mi vedo sulla videocamera e mi piace un sacco sì. Lui sta dando, penso, dei consigli per le persone sì, che è vanno in Italia. Is riding a bike here in Rome. Now, I've never actually rode a bike as my main method of transportation, but I have tried riding one just to get around and to go to certain places um, in my daily life. That's a mistake in my opinion, because I think that most areas in Rome are not bike friendly. In other words, the roads are not really set up, or, or neither the sidewalks for bikes. No. And as a motorist, I can tell you that bikes are very irritating. Now, I'm not saying that like I gun for them, but I just think a lot of bikes are not responsible in the way that they ride because they think they're cars and it can really cause a lot of confusion and bottlenecks mi piace quello che dice, nel senso di solito quasi tutti parlano di come è bello prendere la bici e ci sta tipo per l'ambiente prendere la bicicletta, ma lui vive a Roma adesso. E' apposta, infatti apposta ridevo. Cioè la bicicletta a Roma. Uno non è sano, solo per quello che ti respiri. Roma è grande, poi Roma è una città che ha grandi distanze, quindi... 17 colli, è tutta salita e discese. A meno che va a Villa borghese, vada a farmi <ride> una passaggio. Cioè, <laughs> just No. Ci sono alcune parti di Roma Che hanno delle piste ciclabili Sì ma sono così limitate Piccole E comunque l'aria secondo me Non è, non è buona E lui dice no. che Gli dà anche fastidio Perché principalmente lui guida Quindi mm -hmm. dice Quando vedo le persone Che stanno in bicicletta Spesso sono un infrancio al traffico Perché non sanno come comportarsi Perché sui marciapiedi Non ci possono andare Le piste ciclabili non ce l'hanno Si mettono in mezzo alla strada E noi dobbiamo schivarli Che è pericoloso Perché incontro vai in Romagna C'è proprio è. una cultura differente è. Io vi dico che da romana praticamente non ci so nemmeno andare in bicicletta. L'ultima volta che ci ho provato ero in Giappone, pensate voi, e stringevo il manubrio così forte che mi sono venute le vesciche. Sono sì, così io per il mio viaggio, che dovevo prendere la bicicletta, mi sono allenata in un piazzale, <ride> ci sono andate pure in palestra. Vediamo che altro dice. Actually, while I'm filming this video, I just thought of another mistake that I made, and this is a bit more fundamental. Now, when I first moved to this country in 2009, I moved to Naples and I started working in a language school. At the time, it seemed like a plan. However, I had no plans for the next five years, you know, nothing really set in stone for the future. And I think no matter where you're living, that's a mistake. My thought was okay, I'm here, let's just live here and soak up Italian culture, which is not bad in and of itself, really but if you have no active plans for the future, nothing to really make progress in your life, then that is a problem. Now, fortunately, things worked out in the end. I have a nice life here in Rome and I'm happy. But before that, I felt that I was just drifting really, you know, I was just teaching year in, year out and I really had no direction in my opinion. Non lo so, questo non lo so. Penso che sia un errore andare un po' così alla deriva e io non sono tanto sicura di condividerla. Ci sarà un momento che ti fermi dove senti che te lo senti più familiare Secondo me è un po' gran parte della vita è alla deriva Cioè ci sono delle cose che tu puoi, come si dice, set dei, degli, degli obiettivi, obiettivi ce l'aveva però, si è trasferito in Italia, voleva conoscere la cultura italiana e quello secondo me già è un obiettivo e poi dopo da lì si plasma Anche perché se vuoi conoscere Tutto. la cultura italiana non è solo Roma, non è solo Milano, non è solo Napoli, non è Palermo Quindi all'inizio vedi e poi... Anche perché quasi ti scoraggia a dire cioè io devo andare in un paese per mettere su famiglia e trovare lavoro in questo tipo di... Cioè... No <ride> Non lo so, io vi direi che se volete partire senza necessariamente avere un obiettivo troppo definito L'obiettivo poi si definisce nella vita, no? Questo poi dipende anche dall'età e da tutto Chiaro che se io adesso, Montusalemme, parto Poi stabilirò un obiettivo, quando sono morta dentro la paga stabilisco un <ride> obiettivo Ma cioè, no, no, non è però, vero Però, cioè, sei giovane Non è mai troppo tardi, non è vero Vabbè, comunque devo dire che ha dato dei consigli La cosa del parcheggio molto utile, soprattutto dell'estremità blu mi dispiace per internet però sono contenta che si trovi bene a roma almeno lui perché roma mi stressa a me no non ti stressa? no a me tantissimo a me no bello il traffico sì. il non parcheggio ci le file abituata. le persone stressate da tutte le parti no non così a me, a me piace roma Tipo ad agosto è perfetta. Io adoro Roma ad agosto. E mi piacciono anche i romani in generale. Cioè, mi piace la cultura che c'è a Roma. Però il romano in mezzo alla settimana è stressato. Sono stressati tutti. Può essere? Non lo so. Io ci ho questa idea. Bene, prima di finire il video, Aspetta finito, che bello. Ho un piccolo regalo per te per la festa della mamma. Figlia, grazie. Prego, madre. Posso aprirlo? Un pensierino. Che bello che è? Lo posso mettere? poi certo, si la puoi mettere anche più stretta, dipende dal... guarda come ti sta bene già bella eh grazie happy mother's day mm, bacio bellissimo per la telecamera Che non ci diamo mai no, <ride> no. Non le lecca no che schifo <ride> <ride> quando ero piccola me lo faceva a me fa schifo happy mother's day bella thank bravi. you for being here grazie di aver guardato grazie. e ci vediamo alla prossima ciao ciao